Siamo Alessia, Grappa e Attila, unità cinofili al soccorso Ampas. Siamo qui perché Grappa vuole dirvi una cosa. Cani e gatti non trasmettono questo virus. Anzi, possono essere di aiuto, ci possiamo divertire un po' con loro. Cosa possiamo fare? Possiamo fare dei giochi di fiuto? Iniziamo con una cosa banale, come tre bicchieri per terra, il premio è solo sotto uno dei tre, chiediamo al cane di cercare il premio. Poi possiamo arrotolare un asciugamano e mentre lo arrotoliamo metterci dei premi dentro e poi tenere il lembo dell'asciugamano e il cane farlo srotolare prendendo i premi. Potete cercare su internet i giochi di attivazione mentale e vedrete che almeno riuscirete a divertirvi insieme perché il cane è un sostegno e un aiuto in questo momento. Non abbandonatelo!